Buonasera carissimi amici, buonasera a qui da Loma Radio della 4.32 la frequenza del tuo cuore. Esatto, siamo in versione video qui su YouTube, naturalmente, e sa, siamo in versione audio su Spreaker, esatto, quindi della serie ci potete ascoltare dove volete, Spotify, quant'altro, ovunque. E stasera potete anche vedere. sera Belli potete anche vedere cioè con, la sì, con la regina di Palenche. Sì, allora, di Palenche, Palenche, Palenche, perché Palenche perché capiremo perché è Esatto, perché Palenche è, è ecco, ecco, perché c'è il nostro ospite a Palenche, certo. no? Perché stasera noi, noi iniziamo un viaggio, no? Cioè, la scoperta dell'anima. Ecco, e quindi qui... Deve essere, si apre un mondo, pazzesco. una roba pazzesca. Che, pazzesco e incredibile. Esatto, pazzesco incredibile. Che eh, io, guarda, io, visto che sono un ignorante patentato, no? cioè nel senso che sono proprio adesso è basico, basico no? Però certo. insomma, nel senso. No, adesso, no, esatto. Sono un vista. elemento, un elemento diciamo di questo, di questo pianeta, però non tanto avanti. Io darei la parola a chi invece di, invece, viaggi, di viaggi se ne intende. Interiori non solo. Ne e fa. non solo ne fa. È in viaggio, infatti. In è, in cioè è in viaggio, adesso non è in viaggio perché si è fermato. No, è viaggio noi... nel senso che esatto. è fuori dai confini italiani. È, fuori è dai un grandissimo ospite su L'Omar Radio. Siamo felicissimi di avere con noi questa sera Alessio Prefumo. Ciao, ciao ragazzi, Alessio. grazie. Ciao Alessio, ciao, ciao ragazzi. Alessio. Adesso oh, no. per noi è un piacerissimo, cioè, piacerissimo, non so se si dice tipo sì, buongiorno sì, caffè della serie lo dice anche la Barbara D'Urso. <ride> Va bene, adesso lasciamo stare quella roba lì. Ecco, è, è un piacere enorme averti qua, perché della serie noi abbiamo, ti abbiamo. visto su Instagram, no? che uno potrà dire un social, vabbè, chi è, chi non è, e subito mi ha, cioè, cioè, ci ha colpito il. La tua persona, e uh, insomma, te e abbiamo scoperto il tuo libro quindi sì. della serie andiamo subito. però questa qui sarà sia diciamo una presentazione no, del tuo libro. Che della serie è qua. Della serie... Avete visto anche nella presentazione, esatto, l'avete visto anche nella presentazione. Però ecco sarà come una chiacchierata alla ricerca dell'anima, tra virgolette, sì. possiamo dire così. Perché Ecco, io darei la parola a te perché noi vogliamo, cap cioè, vogliamo capire della serie, no? Come <ride> I Poverazzi. E noi vogliamo che. Chi è Alessio? Cioè, da cosa parte questo tuo viaggio? Perché è un, un viaggio che uno legge nel titolo, Ayahuasca Esplorazione Amazzonica, messo in grande risveglia. Perché questo no? titolo? esatto perché cioè uno dice esplorazione amazzone cos'è tipo una guida di viaggio una cosa Cioè è una guida di viaggio ma di un viaggio diverso ecco da... chi è alessio e da dove parte questo viaggio bene allora alessio è una persona che ha sempre voluto conoscere è sempre stato mosso da un profondissimo fuoco per la conoscenza e da quando ero bambino io volevo scoprire Atlantide. Pensavo di, di scoprire Atlantide, un qualcosa che, che potesse confermarne l'esistenza. E quindi ho iniziato a fantisticare sui su futuri viaggi, ancora quando ero bambino, eh, di andare a scoprire popolazioni, posti perduti. Così, dopo eh, il militare, praticamente l'anno che eh, mi ha comunque tenuto fermo e quindi in quell'anno in cui sono dovuto rimanere molto tempo con una libertà diciamo condizionata è nata prepotentemente in me la, la voglia di far uscire fuori veramente questo animo di, di scoperta, quindi dopo il militare l'Alessio che ha sempre fatto il bagnino di salvataggio e continua tuttora a farlo, questo, questi sono <ride> i soldi che mi mantengo nei viaggi comunque, <ride> certo. cioè, che lavora sei mesi ho deciso di eh, partire, partire eh, alla scoperta della conoscenza, ma non, non sapendo ancora dove potesse portarmi, solo mosso da questo fuoco perenne che mi, che mi portava soprattutto a, in Amazzonia. Sentivo un richiamo potente per questa terra magnifica, ma non sapevo da dove iniziare. Quindi io all'inizio cercavo... Eh, avendo letto i libri di Carlos Castaneda a Scuola dello mm -hmm. Stregone eh, certo. ero rimasto affascinato da questi racconti e speravo di incontrare anch'io un, uno sciamano lungo il mio cammino un, un nagual, un intermediario tra i mondi che potesse aprirmi qualche, qualche portale eh, a questa mia voglia di conoscere e quindi eh, ho iniziato dal Messico perché all'epoca comunque era un'epoca in cui il Messico eh, chiamava molto eh, al viaggio alle persone, era un posto che mi attirava parecchio e eh, l'energia mi ha portato praticamente a iniziare questo viaggio a Real de Catorze in, eh, nelle, nelle montagne eh, di, di San Luis Potosí in Messico, nel deserto alla ricerca di qualche sciamano e del peyote che eh, potesse eh, delucidarmi, aprirmi qualche Qualche, porta, eh, ecco. qualche finestra qualche porta sì, alla mia sete di conoscenza e eh, poi sì, ho, non ho conosciuto nessun eh, diciamo sciamano in quel, in quel frangente a parte una, una persona molto potente che narro nel libro che era certo. una, una maga eh, una tal alma che, eh, che comunque eh, mi ha eh, aperto questo, questo desiderio ancora più forte di entrare dentro di me e dopo l'esperienza che ho avuto in messico provando il peyote che mi aspettavo qualcosa di più in realtà però in realtà mi ha dato una sensibilità un'introspezione uh, un di seguire ancora di più il mio cammino quindi mosso da questa, da questa sete di conoscere mi sono spinto dal messico in quello stesso viaggio in una, senza sapere ancora bene come si sarebbe srotolata la matassa del viaggio per arrivare poi fino in amazzonia dove in quello stesso viaggio eh, sono venuto a conoscenza eh, per circostanze che poi eh, fortuite non sono mai non eh, sono sempre delle coincidenze perfette che erano già state programmate in qualche altra dimensione sicuramente con eh, l'ayahuasca, la medicina dell'ayahuasca che io lì per lì non, eh, mi sembrava di non averne mai sentito parlare poi mi ricordo di un libro letto durante il servizio militare che si chiamava Lettere dello Yahé di William Barrows allora mi viene in mente e nonostante io fossi comunque ehm, eh, andando, andando da un'altra parte, tutt'altro tutt luogo che eh, verso la costa del Pacifico dell'Ecuador, dopo che questa persona mi ha parlato del, della possibilità di, di provare questa medicina, ho deciso di seguirlo. Quindi poteva Così. essere comunque... Cioè, esatto. Sì, cioè, una, una, di, io, sì, io accetto, sì. voglio conoscere un qualcosa dentro di me mi ha, eh, mi ha spinto ad accettare questa proposta da uno sconosciuto alla fine. Comunque, all'epoca avevo 22 anni, poteva essere. lui era molto più grande di me. Stiamo sai? anche poteva parlando essere... di, di tempi diversi, no? Cioè, nel senso, cioè sì. era... Io, tra l'altro, ero con una ragazza, stavamo, eravamo diretti in una spiaggia bellissima dell'Oceano Pacifico dell'Ecuador e, e lei non voleva seguirmi, ma io ho, ho toccato quest, questo discorso con questa persona misteriosa mm, un sì. qualcosa di così profondo che io ho detto, io vado se tu vuoi venire con me, bene, altrimenti andrò da solo. Allora poi questa persona comunque mi ha seguito e siamo andati insieme eh, e abbiamo eh, sperimentato questa medicina a loro, sacra, diciamo a tutte le, le, mh, le tribù della, della conca amazzonica occidentale, perché io non sapevo nulla della ayahuasca. Poi con gli anni, ovviamente, eh, ho, ho fatto una conoscenza profondissima sia eh, soprattutto l'esperienza diretta mia, oltre che essermi documentato ovviamente, ma ho provato eh, sulla mia persona, sulla mia mente, sul mio corpo tutti i massimi livelli di questa medicina favolosa che mi ha cambiato la vita. E io la prima esperienza che ho avuto praticamente con, eh, con, la, con la medicina dell'ayahuasca non ho, eh, mi aspettavo anche lì, eh, lì per lì un qualcosa di disconvolgente come qualche chissà che, che tipo di viaggio eh, dentro di me, invece è stata come sentire l'amazzonia dentro. Il giorno dopo mi sono svegliato e io sentivo che quello che avevo bevuto la sera prima avrebbe cambiato in meglio la mia vita. era una convinzione potentissima che avevo dentro, non sapevo il perché o il come, ma sentivo quello e allora negli anni a venire eh, ho deciso che avrei voluto approfondire eh, nei, durante le mie esplorazioni. Allora l'Amazzonia che era già un desiderio eh, che avevo da quando ero ragazzino ancora no, perché, più... Eh, scusa se ti interrompo perché è un desiderio un po' particolare, no? perché, cioè nel senso, un po' particolare. La prima cosa che viene in mente, no? Di solito, anche lo sai, anche qua in Italia perfettamente, no? Di solito, quando uno vuole cercare se stesso, ha il desiderio del viaggio in India, del, cioè è un desiderio quello di cercare nell'Amazzonia molto, c'è cioè qualcosa di talmente eh, come si dice, talmente è diverso esatto, che è diverso. Si vede Ma che c'era qualcosa diciamo che ti risuonava. Che... Mi suonava, però, eh, oltre, ovviamente, all'ayahuasca che io eh, volevo approfondire questa medicina che ha toccato questa corda dentro di me eh, da subito era proprio di vivere delle. Sentivo che volevo vivere delle avventure nella foresta amazzonica, delle avventure come quelle che leggevo di Mister No da, da bambino, sì, certo. delle esplorazioni, avevo letto un libro bellissimo di Leonard Clark e eh, Il fiumi Scendeva a Oriente. E io, assolutamente volevo andare a ripercorrere eh, i stessi luoghi geografici che ho fatto ovviamente 50 anni dopo in un'Amazzonia che è cambiata eh, molto rispetto ai viaggi del, dell'esploratore negli anni 50 così come rispetto a 20 anni fa è cambiata ulteriormente esatto perché tu narri anche che io, ecco, cioè tu perché narri infatti, di luoghi che sono come, come si dice cioè mh, rispetto anche un a un attimo dongi, prima no? Sì. Ho, ho avuto la, la fortuna di, di ancora di conoscere, perché vent'anni fa, nonostante l'Amazzonia fosse già ovviamente civilizzata in gran parte, ma era ancora prima di questa tecnologia di Internet certo. eh, globale e quindi era ancora un attimo prima. Sono riuscito a fare questi viaggi per comunque una decina d'anni. Eh, senza ehm, i social senza telefonini senza addirittura i primi viaggi non volevo neanche la macchina fotografica Quindi. Eh, non, non avevo neanche la guida della Lonely Planet che era un maschio <ride> all'epoca era proprio una bibbia del viaggiatore io avevo una guida Michelin molto dettagliata e il desiderio profondissimo di andare a vivere delle avventure autentiche nelle zone più remote della foresta amazzonica non avendo paura di nulla e non conoscendo, devo dire, ancora in realtà i pericoli che ci sono nella foresta amazzonica, perché io pensavo sempre a pericoli inerenti magari a tribù o animali feroci, purtroppo invece eh, l'ombra del narcotraffico è potentissima in Amazzonia, quindi eh, addirittura le raffinerie di coca si nascondono nei luoghi più impensati dove ci sono ancora tribù eh, che vivono ancora in contatto con, eh, con la natura a livelli ancora quasi primitivi e ci sono scontri armati tra loro e Narcos, perché queste tribù nomadi si spostano nella foresta in zone sempre più ristrette per cercare cibo, perché sono raccoglitori di, di frutta, di, di, animali di, di, di, frutti, di, certo. di animali selvatici, quindi loro si spostano all'interno di queste regioni sempre più piccole e incontrano appunto nel, nella raffineria eh, di cocaina o eh, in, in cose dell'uomo, di tagliatori di legna illegale, in eh, sfruttamento di idrocarburi, quindi ci sono degli scontri armati tra indios non contattati ancora e eh, narcotrafficanti, quindi l'andare come ho fatto io eh, in queste regioni faceva sì che per la polizia diciamo locale potevo essere anch'io comunque un, un bandito o un narcos, per certo. i narcos potevo essere una spia della dea e per gli indios ero comunque un rompicoglioni, quindi <ride> fondamentalmente... Eh, la mia sete di conoscere, di voler vivere l'avventura eh, da Mister No, di Indiana Jones nella foresta, uh -huh. è sempre stata molto rischiosa. Tant'è vero che più volte ho rischiato la vita, eh, che, lo racconto anche nel, nel libro, però ero inconsapevole del pericolo. È come se eh, in realtà, è come se dormissi di notte con un, eh, con un mamba verde in nascosto in casa, ma se non lo sai. Eh, esatto. Magari passi la notte indenne e non ti succede niente, se no, lo sai. Esatto, che invece... tu racconti, infatti, in un eh. aneddoto del tuo libro: no? che hai, cioè, sei arrivato in questo, in questo luogo dove c'erano appunto dei guerriglieri. E uno dice: eh. Porca miseria, cioè, anzi, ti aveva avvertito anche il. Se possiamo chiamare il simpatico timoniere no? di questa. Sì, di questa sì, di sì. Quella, il simpatico guidatore no, no, no. Di questa esatto, di questa barchetta che eh, ti dice guarda mi raccomando arriviamo qui non far domande, non dire niente eh, solo diciamo stichetto. che io ecco, ero ignaro da tutto e da tutti quindi eh. Eh, eh. Eh, è che ero, ero in uno stato mio eh, al di sopra ero come una sorta di, di, di trance. io non, eh. non sentivo paura eh. Non, eh, ero anche molto incosciente, ero la, la, il furore eroico dei, dei 20, 24 anni 25, 26, certo. gli anni quindi non avevo paura, non, non valutavo i rischi che, che magari potevo correre, ma era un qualcosa che io sentivo di, di vivere. Tant'è vero che questa, eh, questo mio affrontare certe situazioni poi mi ha portato anche a vivere esperienze appunto, a, che vanno un po' ai limiti, nel borderline fra eh, il razionale, non. Perché praticamente, cioè, tu eh, hai, vissuto, come, cioè, hai vissuto. queste avventure, proprio inizialmente in questi, eh, come si dice? In anni in cui non, non si sa, cioè, a parte alcune notizie che potevano arrivare sui giornali. Internet, appunto, dal 2000, prima del 2000, no, non c'era no, no, niente. No, no, no, non esisteva nulla, non era, non, era un altro tipo di. Era ancora. Era ancora un viaggio vecchio stampo, diciamo. Esatto. Cioè, Sei il famoso esploratore vecchia. Cioè, anche perché adesso maniera, ma... indios, certi indios che io eh, avevo contattato adesso mi mandano per Whatsapp i messaggi e vogliono i soldi per Western Union per dirti <ride> e, e, e, beh, certe beh, avventure e eh, no ma infatti io eh, ho, ho amici in tutto il mondo e infatti eh, quello che posso aiuto perché poi mi chiedono io avendo vi, vissuto avventure favolose grazie anche a loro ovviamente ma certo. eh, però per dirti come è cambiato in soli vent'anni che sono sì. pochi ma tantissimi perché era un'altra Amazzonia, ma era perfetto per vivere ancora l'ultima pennellata di, di, di esplorazioni, diciamo, autentiche, eh, che mi hanno concesso… Possiamo dire che sei uno degli ultimi esploratori, diciamo, dell'Amazzonia? Diciamo che l'Amazzonia, le, le avventure che, che ho fatto sono state, veramente, sono state veramente toste, sono state sentite, volute… Eh, passavo comunque tanto tempo senza contatto con, con i miei genitori all'epoca io gli dicevo ci sentiamo fra, fra un mese se non mi sentite eh, fra un mese cominciate a preoccuparvi ecco, ecco. diciamo però tanto coraggio da parte dei, dei, miei, dei miei genitori che comunque non mi hanno mai ostacolato hanno sempre eh, avuto fiducia in me e che non, eh, che non perdessi mai la testa che comunque facessi tutto quello che io facevo lo facevo comunque con la, la, la testa sul collo nel senso, anche se erano viaggi eh, folli, ma sempre con una, una sana follia e un occhio di riguardo sempre sul, su, su, su questa sul dimensione tuo eh, esatto. cioè, sul tuo sul obiettivo. obiettivo io non mi sono mai lasciato per, non mi sono mai perso nonostante mi sia perso nei viaggi dentro, sì. ma non ho mai perso il contatto con la realtà quindi c'è stato un equilibrio sempre favoloso tra il seguire i miei sogni e non perdere comunque la cognizione della realtà e questa diciamo, è una dote che questa è una dote esatto che, cioè sì. molti per esempio potrebbero dire come molti sono andati anche in India in altri posti no? certo. potrebbero dire ma sì partiamo poi si potrebbero perdere durante il cammino quante come... volte è successo non, non mi sono mai, anzi mi sono sempre più ritrovato man mano che andavo ecco, è quella la cosa favolosa che man mano andavo profondo nei miei viaggi lontano poi tra l'altro passavo veramente settimane senza sentire nessuno io quando parlavo al telefono in Italia facevo: per un attimo dovevo recuperare l'italiano l'avevo quasi un po' perso non è, non è la facilità di adesso di mandare foto dei viaggi con whatsapp 100. con... Eh, in contatto in qualsiasi momento con tutto e con tutti ovunque No, in quell'epoca lì quando partivi partivi e si apriva proprio un'altra dimensione, un altro portale nel quale io mi ricordo che più volte ho pianto di fierezza di, di, di, di, di gioco dentro era una cosa perché sapevo che stavo facendo un qualcosa, stavo seguendo questo fuoco che non sapevo dove mi voleva portare però avevo la forza di ascoltarlo e, e, e quindi con fierezza e coraggio l'ho seguito e grazie a, a, a, a non essermi perso lungo questo, questo cammino che mi incitava a seguire il fuoco dentro a trovare infine quello che io non sapevo neanche che cos'era ma ho trovato quell'Atlantide che io cercavo da quando ero bambino eh. esatto che... perché cioè, contiamo che cioè, il viaggio che tu i viaggi che tu hai fatto, che non sono poi solamente relativi all'Amazonia ma anche a tanto altro, ma specialmente in Amazzonia, cioè sì. tu hai coperto stati, hai passato stati, hai passato frontiere, sì, sì, sì, nei modi più avevo, inimmaginabili. Uh... Sì, sì tra l'altro, io correvo capovolta da un posto all'altro conoscendo geograficamente, infatti nel libro narro anche dettagliatamente dei passaggi geografici eh. che poi eh, studiavo prima, ma poi sul posto ne ho constatato l'esattezza e, e quindi con una facilità estrema mi, mi, mi sono sempre mosso tra Bolivia, Perù, Colombia, eh, tutta la parte amazzonica, soprattutto occidentale, con una familiarità di, che sembrava venisse da un'altra vita, ecco, io eh, mi sono perché... sempre sentito a casa in Amazzonia, ecco, era come... Beh, un lo rividero... volevamo chiedere, no? Cioè, quando tu arrivavi lì, era come dire, oh, sì. sono tornato a casa. Sono tornato a casa, sempre. Eh, io baby. ho sempre avuto la sensazione che l'Amazzonia in un'altra vita fosse stata, avessi fatto qualcosa di bello, di potente, non so cosa, e che questa vita eh, mi facesse un regalo, un premio. Tant'è vero che è stata l'Amazzonia che mi ha fatto vivere per la prima volta eh, l'esperienza pazzesca di, di, di chi sono in realtà, del conoscere te stesso. Quindi il viaggio, eh, l'unico vero possibile, il viaggio dentro, l'ho avuto comunque anche matericamente nell'Amazzonia. È stata la terra nella quale il mio, il mio spirito è riuscito a vivere a pieno la sua, la sua essenza, ecco. Esatto, perché quindi... in, questi, in questi passi, come ho scritto noi però per ricercare l'anima, no? perché ci sono Cioè uno dice va bene parto eh, ci sono tanti come si può dire ci sono una parte c'è il, il viaggio c'è tutto però durante questo viaggio no? perché noi potremmo dire che mentre Ulisse veniva per dire no? Sospinto dai venti e gli toccava di andare un po' in qua e là così e in ogni porto eh, gli toccava di fermarsi perché eh, il fato o un dio con cui si era scontrato voleva che si fermasse lì tu invece eri consapevole sin dall'inizio cioè non sei la figura di ulisse cioè ricerchi la conoscenza ma hai cercato la conoscenza in un modo diretto cioè tu proprio della serie tra e poi era talmente Guarda, determinato io per che anni fatto pensavo questo. Sì? già nel 2000 nel 2004 quando ho vissuto un'avventura fantastica eh, nella, nella cueva dello staios Praticamente io nel 2002, due anni prima, eh, con degli indios Aguaruna alla frontiera fra Ecuador e Perù nelle montagne della Cordigliera del Condor, eh, mentre ero insieme a, a questi indios, vengo a conoscenza e mi informano che esiste, eh, esistono delle grotte immense collegate una con l'altra dove loro ogni anno a marzo vanno a raccogliere degli uccelli che si chiamano huacharo, eh, nel loro gergo taglio, sì. che all'epoca sono dei polletti. Eh, dei belli grassottelli loro vanno a raccogliere i, i figli di questi, di, di questi uccelli ah, ecco. quando, sono, quando sono ancora piccoli per andarci in tante di queste grotte devono calarsi in dei tunnel, dei cunicoli e costruiscono delle, delle, diciamo, con delle liane delle scale anche eh, lunghe 30-40 metri per introdursi in questi buchi sì e possono eh, stare lì dentro solo per un paio di giorni, due o tre massimo, perché poi le, le liane si, eh, diciamo, si logorano sì. e quindi si seccano e rischiano che la scala si rompa non e loro rompere. destinati a rimanere intrappolati in questi cunicoli. Andando in questi cunicoli loro si sono imbattuti da sempre con delle impronte di piedi di gente misteriosa che vive in quei eh. luoghi. E, e io appena ho sentito eh, questa notizia ho detto no io devo assolutamente andare <ride> certo. e così è stato e eh, come racconto nel libro in, in, nella volta che sono tra l'altro per andare ho dovuto fare le solite assemblee assurde con gli indios che eh, ti portano sempre a un grado di, di che non capisci se ti vogliono tra virgolette eh, arrestare imprigionare eh, ma loro portano i tuoi nervi a un grado di sopportazione tale, a vedere se tu reggi veramente l'idea che, che vuoi. Quando sentono che sei fermo sulla tua decisione, capiscono. Eh, allora loro poi accettano, però devi ovviamente offrire dei regali e, e via certo. dicendo. Quindi sono riuscito davanti a un'assemblea di 300 persone, insieme al mio mentore dell'epoca, eh, José One Piece, eh, che era un, un indio fantastico, eh, curandero del, dell'etnia Guaruna, di dovero diciamo nel, in questa parte di Amazzonia peruviana, mi accompagnava ovunque, eh, era la mia guida. E grazie anche a lui che eh, siamo riusciti a organizzare questa spedizione, organizzata appunto con mezzi propri alla, alla branca leone però eh, io le mie spedizioni tra l'altro favolose i miei viaggi straordinari l'ho sempre fatti veramente con due lire con i soldi sì. proprio da bagnino riuscivo a fare dei miracoli con, con briciole di soldi sembrava che moltiplicassi i pani e i pesci ecco sono riuscito a fare ovunque eh, spedizioni eh, assurde con, eh, con niente praticamente era più che altro l'energia che mi portavo dietro fatto sta che per farla in breve eh, entrando poi in questi cunicoli sì abbiamo visto queste impronte di piedi io impazzito le ho seguite fino a un cunicolo che mancava l'aria eh, e questa gente aveva tappato da, da poco questo cunicolo come se non volesse che entrassimo oltre, io mi sono messo a scavare per cercare di liberare questo cunicolo gli indios mi hanno detto no, lascia stare rispetto a questa gente non, non tocchiamo niente allora io poi comunque ho detto wow, voglio conoscere cosa c'è sotto queste, cioè, quindi gente misteriosa che gli stessi indios eh, vedono le impronte ma non sanno chi sono. durante l'inverno ho scoperto e questo l'ho scoperto dopo che eh, avevano fatto una spedizione eh, nel, negli anni 70 eh, una spedizione inglese perché avevano trovato eh, un padre italiano eh, aveva in, eh, che era in contatto con gli indios eh, a Guaruna dalla parte però eh, ecuadoriana gli portavano in regalo in dono delle tavolette con dei geroglifici delle scritte eh, che provenivano da queste grotte e allora hanno, eh, praticamente hanno organizzato, c'è anche un libro eh, in merito che si chiama Detaio Gold la, eh, sì, mm, certo. negli anni 70 per andare a scoprire cosa ci fosse e in queste grotte ha partecipato anche eh, eh, Armstrong che è stato sulla Luna tra l'altro. Certo. incredibile, E poi non si sa bene cosa abbiano trovato o meno dentro queste grotte, però ci rimaneva questo mistero e io non conoscevo affatto, non è che ho letto il libro, ho visto e sono andato, Io l'energia mi ha portato lì prima che io poi mi esatto. documentarsi e sono tante grotte e io conosco l'entrata eh, materica di una di queste grotte, quindi cosa succede? Che io per anni ho sempre pensato che eh, Alessio, eh, quello che tu cerchi non appartiene a questo mondo a questo ordine di idee appartiene ah. a un'altra dimensione mm -hmm. e allora io pensavo puerilmente che eh, dovessi trovare nella materia un varco che mi portasse in questa dimensione alla quale io anelavo entrare, vivere e quindi io vedevo ad esempio nella cueva dello Staios un portale materico per accedere Il famoso a questo no? cioè, cioè, famoso famoso... io pensavo fosse Materi materiale nella materia c'è sì. chi magari lo poteva cercare nell'Antartide, chi in Africa, cioè, eh, chi il famoso in mondo di per sotto, il... diciamo eh, tra la, la, la la Terra Cava. Esatto. Perché, ecco, io pensavo che esistesse questo portale, ero sicuro. Ma che fosse per me in Amazzonia perché è una un'affinità sì. così potente che ho con la terra amazzonica. Tu, Alessio, devi cercare questo portale e lo vedevo appunto in una possibile entrata a questa grotta dello staio che poi tra l'altro due anni dopo con un caro amico che mi ha aiutato nel, nell'impresa siamo, siamo ritornati ma siamo dovuti scappare perché ci avevano condannato a morte eh, visto che gli indios erano immersi nel narcotraffico, non ne sapevamo nulla e poi dove eravamo noi un mese dopo hanno ucciso quattro infermiere e un'ostetrica perché ah. pensavano fossero lo spia della Dea quindi mm. diciamo che ecco ma questo per dire che poi ho, ho capito e ho trovato che l'unico portale è dentro di noi non è nella materia questo esatto dopo anni però di viaggi nella materia nei luoghi più remoti della foresta amazzonica consapevole dei, dei pericoli anche poi a scapito del narcotraffico perché questo non mi ha bloccato poi per anni ho comunque deciso di viaggiare lo stesso ovviamente con più occhi di riguardo però sempre, sempre alla ricerca di questo famoso portale nella materia fino a quando in una cerimonia di ayahuasca nel 2016 dopo anni che già bevevo l'ayahuasca che avevo fatto esperienze magnifiche perché adesso poi parleremo anche di cos'è l'ayahuasca perché uno esatto, che non sa esatto. di che cos'è e grazie a questa medicina pazzesca questo acceleratore a questo della della ghiandola attivatore della, pia, della ghiandola pineale ho, mi si è aperto il ho provato il nirvana e ho vissuto quello che eh, io cercavo da sempre, che era il viaggio dentro, l'unico possibile. Il famoso possibile. Portale, esatto, il portale, il famoso portale. conosce te stesso il, e conoscerà gli dei e l'universo. L'ayahuasca è stato uno dei mezzi, come ce ne sono altri, sì. non è l'unico. Possono essercene altri, che siano altre medicine enteogene o respirazioni praniche, meditazioni, eh, digiuni, silenzio. Ci sono un, un mucchio di, di, di mezzi. Per me la ayahuasca è stato il magnifico mezzo che mi ha concesso di, di, di provare eh, l'esperienza inenarrabile, che sì che ho provato anche a narrare nel libro, ma è, è indicibile perché è soltanto diretta l'esperienza, però era, è stata una, una cosa talmente potente che non potevo far altro che cercare di trasmetterla in qualche maniera. Quindi il libro per me è stato poi, sì, raccontare tutti i miei viaggi in Amazzonia, ma per giungere poi alla molla che mi ha fatto scrivere il libro, che io già da anni, pensavo di scrivere, ma mancava qualcosa non sapevo cosa fosse e quando ho vissuto l'esperienza ho capito che era quello, che mancava per scrivere poi il libro che era di tutti i viaggi ma per giungere poi all'unico vero viaggio possibile che è il viaggio alla scoperta di chi siamo della nostra anima immortale cioè, quindi tu hai lasciato come tante bricioline diciamo sì. lungo i tuoi viaggi no, tra virgolette sì. che poi ti hanno portato poi alla scoperta di questa alla scoperta inonorabile, sì ah, sì, sì. Sì, cioè, sì, eh, sì. praticamente, eh, cioè, oh. hai come fatto... Cioè, come c'è anche no, il famoso eh, disegno della spirale, no, Che è un po' è il simbolo di... Sì. Cioè, piano piano, piano piano, piano piano... Piano piano, piano piano, quando è stato il momento, quando ero io pronto a vedere, perché questo, questo ti succede solo se sei veramente pronto. Non puoi raggiungere questo se non sei pronto. Quindi sì. ci sono volute tutte queste chiamiamo le prove di autodisciplina indotta, questo mio seguire, questo mio fuoco dentro, questo istinto che mi portava a, a cercare la conoscenza, ma io non sapevo cosa fosse la conoscenza fino a quando non l'ho vissuta, perché è possibile solo se la vivi. È come provare a descrivere un orgasmo, non è possibile. Tu puoi dire è bello, è magnifico, è bellissimo. Il nirvana... È immensamente superiore a quello. Svegliarsi dal sogno della materia è un orgasmo immane, esponenziale. Che tu hai la certezza assoluta che l'hai vissuto, come hai la certezza che hai vissuto un orgasmo, ma spiegarlo a parole poi decade e mm. puoi sì, solo però... viverlo direttamente. Beh, è come l'estasi mistica, diciamo. È, cioè... no, è la stessa cosa. cosa? La stessa eh, cosa. Sì. Chiunque, chiunque, ma infatti, ma tutti quanti, quando eh, Dante Alighieri che nella sua esoterica Divina Commedia che sicuramente è il frutto di un'esperienza eh, di, di nirvana, vissuta probabilmente con qualche sostanza enteogena, visto che lui soffriva di epilessia e si curava con la datura, e quando alla fine lui invece la, vede la luce di Dio, nel, e cosa vede? La sua immagine riflessa. E quando ti svegli dal sogno, tu chi sei? Sei l'universo che contempla se stesso. È lo stupore inenarrabile che eri tu colui al quale hai sempre rivolto le tue preghiere. Non c'era nessun altro all'infuori di te. È la fusione, la famosa fusione mistica con l'uno, tanto ricercata da tutte le scuole misteriche, e l'essere le, uscito fuori dalla caverna. Eh, che Platone descrive della, della, della vita delle, del suo maestro Socrate, quando era uscito sì. fuori dalla caverna, e aveva visto la luce. Quindi, ovviamente, Plotino nelle sue neadi. Diciamo che Giordano Bruno, tutti coloro, è che all'epoca all dovevano stare attenti a come parlavano per non essere bruciati a Roma. Eh, certo. eh, ma eh, chiunque abbia vissuto quell'esperienza è la stessa, non, non può esserci un'esperienza diversa. Ed è, è, è, indescrivibile. è indescrivibile, è lo stupore inenarrabile di essere svegli dal sogno, da ecco cos'era il sogno di maya quando io leggevo che sì. cos'è il sogno di Maya, questo è il sogno di Maya, mentre noi stiamo parlando del sogno di Maya, mentre viviamo tutti i giorni, e come eh, io tra l'altro poi premetto che io non sono assolutamente eh, una sceta, io sono un godereccio di tutti <ride> i, i sogni materici, quindi mi piace, mi piace bere il vino, mi piace mangiare, mi piacciono le donne, mi piace, mi piace vivere il sogno, ma dopo questa esperienza totalmente consapevole che è un sogno e che la morte così come noi la chiamiamo non esiste muore l'avatar, muore la materia, l'anima immortale e allora capisco che cosa cercava Gilgamesh eh, la, la ricerca all'immortalità non era rimanere immortali nella materia era trovare l'anima immortale vivendo cioè la realtà, la realtà. È, dalla, è dentro sogno, di noi ma dall'altra parte che, sì sogno o incubo che sia sì. è comunque è comunque un sogno ora questa esperienza non ti può togliere il dolore di un, di un evento negativo di una tragedia perché noi siamo fatti siamo addormentati sì. in questo sogno materico però aver vissuto questa esperienza può farti eh, vedere anzi non può farti ti fa vedere tutto sotto un'altra ottica però ovviamente è, è soltanto se la provi e allora capisco certo. come potevano i, i martiri un giordano bruno accettare il rogo socrate accettare la cicuta quando avrebbero potuto ritrattare perché non è più possibile quando tu vivi un'esperienza del genere è come se mi dicessero adesso alessio ritratta tutto quello che hai scritto nel libro perché sono un mucchio di menzogne non avrebbe più senso il mio sogno materico e quindi mi farei bruciare adesso piuttosto Ehi, di cioè, non non hai raggiunto… Sì, che non puoi più… Ma questo è possibile solo se lo vivi di persona. Eh, non, sì. è, non è possibile eh, leggere un libro tipo, eh, o sentire, parlare una persona che ha vissuto l'esperienza, ti può dare una scintilla, eh, uno sprono per la tua ricerca dentro. Però, ma infatti, eh, questo libro, cioè, è un, come si può dire, non è un, ma un manuale, non è un no, no, no, no, no. È un guide… Un libro, guide, guide è esatto, reali, perché... reali, reali. esatto cioè sono esperienze tue reali e accendono una, come si può dire, la famosa lanterna nella caverna no, della Sicilia, sì, sì, la, scintilla, la, la, la scintilla. Scintilla che l'accendono, accendono, uh. questo fuoco che ti fa um, fare delle domande, no? cioè, innanzitutto ti dico, eh, questo libro è non solo da leggere ma anche da rileggere perché ci sono talmente tanti luoghi, talmente tanti posti, talmente tante avventure vissute profondamente che leggerlo una sola volta o leggerlo per dire lo leggo tutto come fosse un romanzo. No, non è così, è una vita proprio della serie, tra sì. virgolette. E dopo e... hai detto ci sono dei, dei, dei punti, dei passaggi veramente importanti e eh, questa scintilla lo accende il libro quindi per quello che lo consigliamo anche. Cioè, certo. Nel senso che è per chiunque. Ti dico, però, ti chiedo una cosa, però, no? Perché a volte mi viene in mente sì. così faccio una domanda. Cioè, È per tutti questo viaggio? Te lo chiedo. Allora innanzitutto non siamo tutti in questo piano materico con la stessa consapevolezza quindi ah, esatto, sì. allora questa ricerca infatti quello che io parlo e dico per molti possono essere può risuonare con chi ha, ste, ha una vibrazione simile alla mia per altri sì. può essere follia tant'è sì. vero che eh, all'inizio dopo aver provato questa esperienza pazzesca era eh, impossibile tenermela, quindi cercavo di parlare con chiunque di questo, ma all'inizio ho sbagliato perché ho parlato di ciò anche con persone, che, anche eh, familiari miei, molto vicini o persone che non erano pronti a ricevere questo certo. e certo. si sono allontanati alcuni mm. e, e quindi, come ripeto, ma io era talmente impossibile facere di fronte a ciò possibile però attualmente adesso pondero con chi parlo perché non si può parlare con tutti di questo non quindi a seconda di chi ho davanti io entro nella sua frequenza quindi possiamo parlare del più e del meno di qualsiasi cosa Beh, guarda, tra l'altro dalle cose materiche più <ride> Io boxe, guarda, il a ognuno del suo perché c'è certo. chi magari vuole sapere dei miei viaggi non gli interessa la parte spirituale ma vuole sapere tutta la parte magari mondana tutto il profano tra virgolette le avventure con le donne che ho avuto c'è anche quella nel libro non certo. narro ma in realtà c'è sacro e profano però mm. a seconda per anni le persone gli amici più stretti volevano solo conoscere quell'altra parte eh, vedi, quindi volevano eh. solo conoscere invece ovviamente quello faceva parte del, del sogno magnifico bellissimo ma era tutt'altro quello che in realtà io poi eh, cercavo e tant'è vero che il libro poi porta proprio a quello che era al mio desiderio più profondo che nel mentre mi godevo il sogno materico e potevano essere le esperienze amorose con, con, durante i miei viaggi e faceva parte quello, ma la mia ricerca profonda non è mai stato quello, era conoscere e grazie al fatto che questa conoscenza profonda, questo mio desiderio fosse così potente sono riuscito poi a viverlo e a vivere quell'esperienza magnifica che non potevo, inenarrabile di svegliarmi dal sogno che non potevo pensare neanche potesse esistere. Quando uno parla di Nirvana, io. Che cos'è il Nirvana? Che... Non, non si può immaginare che cos'è l'Om, la frequenza. Esatto. Eh, io l'ho vissuto, sei l'homme quando ti svegli dal sogno non c'è nulla che riguarda questo, eh, se questo mondo se non sbaglio l'hai vissuto anche per caso, eh, eh. anche nella piramide nella piramide sì, d'Egitto di... ovviamente sì. eh, adesso, lì è un altro è, è un discorso a parte, nel senso certo. che lì sì io l'ho emesso, L'Om era e lì è, una, è, una, è una, una, di una bisogna aprire una parentesi, è stato un altro certo. che sono mille cose da raccontare lì <ride> era un, un momento quando volevo sentivo assolutamente di, essere in, di entrare in contatto con quelle, diciamo, divinità che avevano aiutato l'umanità in questo sogno materico certo. a, a realizzarsi. Quindi io sono convinto, tra le mie ricerche, che tutte le costruzioni eh, nel, nel mondo, che siano le piramidi in Egitto, eh, in Perù, in Bolivia, comunque queste vestigia di Atlantide, Fossero, quindi la storia come noi la conosciamo vada rivista totalmente, che sia ben diversa e molto più antica di quello che pensiamo. E eh, sono convinto tuttora, ma questo fa parte comunque del sogno materico, che eh, la nostra diciamo, condizione di, di, di, di uomo sia comunque un, un esperimento genetico fra extraterrestri e eh, ominidi terrestri. Mm -hmm. Certo. E che tutte le, le, le comunque, le, le civiltà della Terra narrano di questi dèi eh, extraterrestri che sono venuti a portare la civiltà. Allora, C'era anche la famosa io, saga dei Sumeri, insomma, eh, ne abbiamo parlato cioè io, anche noi in altri viaggi, Ma tuttora sono super interessato a vedere queste rovine misteriose in giro per il mondo. E in quel viaggio in, in Egitto ero entrato nella vasca corrompendo il Beduino del. Del, del, del momento per entrare per stare da solo nella vasca comunque sono emettendo delle, le, le, le vibrazioni le frequenze dell'om io ero mosso da un qualcosa che sentivo ho chiamato diciamo così telepaticamente questi dei che in un sogno lucido erano venuti ad operarmi la ghiandola pineale qualche mm -hmm. anno prima Ora, per farla in breve, perché nel libro lo racconto e eh, potrei raccontare, fatto sta che poi vivo un'esperienza, quella notte io esco fuori poi dalla piramide super pieno di energia, galvanizzato da quello che... Vengo preso da una febbre fortissima, eh, di notte mi, mi svengo nella notte, mi sveglio al mattino, eh, ero davanti alle piramidi in un hotel con la vista, un hotel economico, sì. ma con la vista bellissima davanti alle piramidi, mi sentivo meglio e a un certo punto vengo scosso da vibrazioni forti, come se fosse un defibrillatore e io sentivo che in qualche modo quegli esseri ai quali avevo telepaticamente chiamato durante quando ero nella vasca, nel tempo che ero nella vasca della piramide erano venuti da me e, se, che, e avevano, mi avevano comunque, non so, visitato in qualche maniera. Sì. E poi, eh, praticamente, la mattina dopo, adesso tagliandola, perché poi nel libro... No, comunque, diciamo, facendo l'amore, chiamiamola così, sì. mi sono accorto che era stato sottratto dal, dal seme. Ah, non l'ho scritto io... nel libro adesso in quel momento. Quindi, ora, io ho, poi, tutto può essere, però io vedo che in quel, in quel frangente potrebbero avere, eh, in, quel, in quel tremblore... Aver risucchiato le sostanze vitali per i loro esperimenti genetici e capire chi è che era riuscito a chiamarli telepaticamente. Ecco. Esatto, no? anche ora, perché è una cosa che viene raccontata anche da ora, molti che da sono momenti. stati Stai... anche per dire addotti e quant'altro. Però quello che voglio vi. dire perché ti dico la verità: questa è una cosa che è interessante, tutto però fa sempre parte del sogno, cioè io non gli do esatto. tutta questa importanza. Mentre anni fa avrei, tra virgolette, venerato questi dei extraterrestri, dopo l'esperienza di nirvana che, che ho avuto, sono io che ho creato questi dei extraterrestri. Quindi ecco. non, non, fanno parte del sogno, non gli do più, gli do, eh, più tutta questa importanza. Ecco, questo mm -hmm. è un aneddoto che mi è successo, che narro nel libro più dettagliatamente, però è tutt'altro quello... Eh, quello a cui sono giunto è, è un altro ordine un piano ancora superiore a questo. però è come una tela no? che tu mm. tessi certo, è una tela è una tela, è, eh. è una tela che io eh, inconsapevolmente no, non sapevo ma il mio sé superiore sapeva già tutto mi ero già Vedi. incarnato pronto ho avuto la, la fortuna di seguire di avere questa chiamata di, di, di, così potente dentro di me talmente forte che era impossibile non seguirla e quindi eh, diciamo che sono stato avvantaggiato da questo: da avere la, la fortuna di seguire, di sentire questa voce interna che mi parlava così, così preponte, preponde, forte, così prepotentemente dentro di me, che ha permesso di, di, di seguirla senza, senza, uno, proprio senza dargli nessuna obiezione. Era un comando supremo al quale non potevo assolutamente non ascoltare. Esatto, cioè, tu non potevi dire, mi... dire no, non. No. Cioè, io non... mi ricordo che più ca... ero in Brasile in, in, in un carnevale bellissimo, ero giovanì, pieno di belle donne ragazze, tutto. Io a un certo punto, non... Alessio, non era il posto che io dovevo essere, una forza superiore mi aveva chiamato di nuovo ad andare in Amazzonia, ma subito non era dopo il carnevale, io potevo aspettare 3-4 giorni. No. Era adesso. E piangendo, mi ricordo che piangendo alla, alla, al termine degli autobus di, di Belo Horizonte, mentre tutti i ragazzi e ragazze andavano in giro per il carnavale, io che già ne venivo da avventure, potevo godermi tranquillamente il carnavale bevendo la mia caipirinha felice. Criato. no. Una, una potenza superiore mi chiamava di nuovo nel cuore dell'Amazzonia e mi sono spinto in un viaggio, che, un altro che, via che narro nel libro, nel cuore delle paludi del Benin dove, dove mi perdo, dove vengo poi mi salvano la vita un carissimo amico che adesso è un fazendero che vive in Bolivia e comunque in quel momento poi quando galoppo quel, il cavallo che mi ha imprestato il fazendero dopo che mi ha salvato la vita in quel campo chilometrico che è la prima volta in vita mia che galoppo col sole al tramonto, in quel momento proprio mi si ap apre un sorriso dentro, una luce ed era un'altra di quelle impagabili gocce che riempiono il calice, sì. avevo capito il perché Avevo dovuto lasciare quel carnevale goliardico eh, per settimana cioè... per, perché dovevo essere lì, in quel preciso momento, in quel momento, a prendere la goccia, il nettare divino, che insieme ad altre gocce hanno concesso poi di giungere a, ad aprire il terzo occhio, ad aprire la ghiandola pineale e a, a provare eh, quell'esperienza del conosci te stesso, eh, in, inenarrabile che, che ho vissuto. Ecco. qui e ora, in quel sì. quella goccia in quel momento era concentrato tutto l'istante non c'era prima, non c'era dopo tutto ha portato a quell'eterno quel istante quando tu sei, comprendi in quel momento che lo vivi è, è magnifico cioè, capisci tutto, il perché e eh, dovevi lasciare, dovevi fare tutte le scelte che hai fatto dolorose in quel momento, è tutto chiaro e stai vivendo l'unica cosa il qui e ora, che è l'unico che l'unico eh, momento che esiste è adesso come dire, col seno eh, di poi ma non con, con l'accezione se... di solito del negativo no, perché noi ogni giorno viviamo è difficile, siamo sempre storditi da, da, da questa re realtà allucinatoria che sì. ci circonda quindi con tanti eh, appuntamenti che ci siamo imposti di dover fare, pratiche burocratiche che, per, che fanno parte del, del gioco materico, ma ci portano spesso lontani dalla, dalla, dalla nostra, me, dal nostro sì. vero scopo, da chi siamo. E allora per questo la fortuna di, di essere vissuto tanti anni da solo, a viaggiare da solo, soprattutto appunto in un'epoca ancora senza... Eh, ehm, troppe distrazioni come quella di adesso e anche la fortuna di avere una vita comunque dove non ho mai avuto ge dei genitori eh, malati da dover accudire quindi una situazione chiamiamola eh, eh, favorevole Forse, sì. ottima mi ha concesso di fare un'introspezione immensa dentro di me quindi sono riuscito veramente a, a non avendo problemi di alcun tipo all'esterno di dedicarmi totalmente a me per, eh, perché si vede per per che il percorso per per sì. Di, di, di discipline indotte, per quello che, che poi non è che l'arrivare al bere il, il bicchiere di ayahuasca, non è quello che ti sveglia dal sogno, quello mm. è un mezzo, ma potentissimo, magnifico, ma è un mezzo soltanto, dietro c'è tutta una serie di, di, di, di, di, di discipline autoindotte, di, di, di vicissitudini vissute. Eh sì, perché c'è anche anni, un percorso, no? un percorso. Eh, che, eh, di autodisciplina indotta sì. perché dal, da, dal mio sé superiore, io non ho mai avuto ness, nessun maestro all'infuori diciamo, di questa voce interiore che mi, che mi incitava a seguire quello che facevo, che poi mi hanno concesso di arrivare a questo. Questo e è poi, stato ecco, la... Quindi che cos'è quindi? Quindi questa, che cos'è? Ne abbiamo parlato? Esatto, ne abbiamo parlato a proposito di gozze, no? A proposito di... di ehm, ehm, come possiamo definire? Eh, cioè, come possiamo definire? C'è un modo per sì, definire cavallo, la vera serie? Perché <ride> l'ayahuasca la, la è un qualcosa di tangibile. La allora, ecco. l'ayahuasca, bisogna dire... Allora, l'ayahuasca è, è una medicina meravigliosa. Ecco. Premetto che in maniera folle, ma mai come adesso fra appunto guerra, pandemia, mm. eh, oscurità, la ayahuasca dal 23 febbraio 2022 in Italia è eh, diciamo, stata classificata come eh, droga classe A illegale. Okay. Alla strenua alla delle droghe pericolose come cocaina, eroina e via quant'altro. Quando pazzescamente, e questi sono degli studi scientifici, non sono io eh, che ho... lo dico, sono delle cliniche, la l'ayahuasca è una medicina che, che aiuta eh, tantissimo a eliminare le dipendenze, quindi di droghe pesanti, di cocaina, di eroina, di alcolismo, dipendenze al gioco, dipendenze di vario tipo. Eh, quindi questa è stata vabbè, un, una, una postilla per dire, l'ayahuasca che io conosco profondamente, oltre, ovviamente sì aver letto tantissimo a riguardo, ma vissuto di esperienza personale, sulla mia mente e sul mio corpo è una medicina conosciuta da migliaia di anni in tutta l'amazzonia occidentale è composta da una cottura per ore della liana banisteriopsis caapi che ce ne sono anche vari tipi comunque della, di, di una liana con una foglia che si chiama ciacruna la, la cottura di queste due piante per 5 6 ore a fuoco eh, alto insieme a una cinquantina di litri d'acqua in un pentolone eh, dopo 5-6 ore di cottura si può filtrare e quello che rimane è fare cuocere a fuoco lento per non distruggere le molecole di DMT finché non si crea un, una sostanza eh, diciamo così eh, un, un poco mielosa che deve sì. essere di una consistenza che può far appiccicare le dita quando si tocca viene fatta raffreddare e si beve è sufficiente berne diciamo la dose di una tazzina da caffè e se dopo un'ora non si entrasse ancora nel processo, un'altra tazzina da caffè. L'ayahuasca è una purga eh, del fisica, quindi corpo e mente, va a pulire il corpo, tutto ciò, eh, eh, tutte le tossine, tutto quello che volenti o nolenti noi, eh, anche volendoci nutrire bene, assumiamo tutti i giorni, poi visto che il cervello e l'intestino sono collegati dal nervo vago, va al cervello e elimina, così come pulisce il corpo dalle tossine, va a pulire. Il cervello, la mente da traumi, nevrosi, psicosi, stress: tutto quello che non serve e traumi che pensavamo di non avere, eh, che erano rimasti nascosti nelle parti più profonde di noi, emergono e quindi è come una seduta, eh, come sono anni e anni di sedute da uno psicologo. Eh, esatto, e esatto. Anni, cioè, una notte di ayahuasca ti può cambiare la vita in meglio. E, tra l'altro eh, sembra con studi che, eh, come, come ripeto, non sono io che li ho fatti, ma che nutre la corteccia cerebrale, quindi eh, ne neurogenerativa. E Io ti posso assicurare che tutte le esperienze dopo viaggi meravigliosi di ayahuasca al mattino, il, sei fresco come una rosa, ti senti rigenerato, il cervello potresti parlare con due persone contemporaneamente, è magnifico l'effetto che ti dà, cioè, ti rigenera proprio, senti proprio che vai a fare palestra con i neuroni del cervello ti esatto, ringeno, va, se, va, va, se non erro va a concentrarsi poi cioè, proprio sulla, sulla ghiandola tra l'altro il principio attivo questa è la follia dell'illegalità eh, della yahuasca: che, del, no. dell dell ayahuasca, che il DMT che il suo principio attivo è è quello che ci fa sognare tutte le notti. Noi lo produciamo ecco. naturalmente tutte le notti nei sogni. Se, se una persona sogna è perché produce DMT dalla ghiandola pineale durante la notte nella fase REM. È una cosa e che produce so. naturalmente il cervello. Certo, è una che viene proprio prodotta all'inizio, quando, quando, eh, quando si nasce, alla nascita, sì. e eh, in fase di, di, di premorte. Quindi, no, è, è, ed è magnifico. È la molecola, è la, una, una molecola di, la molecola divina, il DMT, col, è la, la molecola che può attivare la ghiandola pineale, che è ver, l'unico vero contatto che l'antenna che ci connette con chi siamo, con l'infinito. Tant'è vero che la, la ghiandola pineale è sempre stata poi eh, metaforicamente scritta come l'occhio di Ra, l'occhio che tutto vede. Esatto. Eh, la pigna, se vediamo i sumeri, le foto degli dei extraterrestri con la pigna in mano che, se, che vanno a inculcarla nel cervello del, del, de, de, de, dei sovrani sumeri. Eh, la pigna, anche ovunque, è un simbolo che si trova eh, da tutte le parti. Diciamo. Se non erro anche già gli, gli antichi anche romani, lo pensavano, pensavo... Certo, sicura, quindi... Per andare proprio i sumeri e gli egizi, che sono sì. diciamo, le popolazioni più antiche che, esatto. che sono... Eh, a... l'occhio di Ra l'occhio che tutto vede è semplicemente l'organo della ghiandola pineale stilizzata, mm. il terzo occhio esatto. e le, i sumeri come ripeto, tutte le raffigurazioni degli dei alati sumeri con la pigna in mano che vanno a, a inculcarla ai allora, sovrani sumeri è... iscrizioni di, di, di, di, di 4.000 anni fa antichissime oh, sì. eh, delle prime scritture cuneiformi le prime immagini quindi è sempre stato... Eh, insito in noi il, il sapere che questa conoscenza suprema fosse dentro di noi. Ora poi la Chiesa, eh, la follia del, ovviamente delle, delle religioni monoteiste che hanno eh, cercato di allontanare, il, la, di, di rendere più difficile il trovare, cercando di farti credere che ci fosse un Dio lì fuori di te e pensare che ci fossero delle persone esterne a te alle quali rivolgere le tue preghiere quando in realtà tu sei colui al quale rivolgi le tue preghiere tu sei l'universo sei tu tu sei dio noi siamo uno non c'è cioè, nessuno lì fuori di diciamo la, la vera e propria cura tra virgolette chiunque, è... chiunque si è svegliato dal sogno qualsiasi cioè, sì. beh, Ge gesù stesso <ride> era una persona che si è svegliata e che ha compreso la stessa cosa ossia e quella la cosa venerare delle persone all'infuori di te è comunque andare è una visione molto puerile della spiritualità sì. eh, che per carità ognuno è libero senza entrare in merito nelle religioni se no guai No, senza entrare in merito però eh, chi sia Buddha Gesù, Krishna sono tutte eh, diciamo, eh, ide ideificazioni del tuo sé superiore tu puoi chiamarlo come vuoi, puoi chiamarlo con tutti i nomi che vuoi, ma sei tu. Puoi pregare soltanto te stesso. Cioè, tu. quindi alla fine della ricerca che hai fatto da cui sei la partito La ricerca quando sei ti sei svegli dal sogno è l'orgasmo inenarrabile, lo stupore inenarrabile che i multiversi, gli universi, tutto quello che tu puoi immaginare sono una simulazione virtuale di un'intelligenza inenarrabile. Ma chi ha creato questa simulazione virtuale? Tu, quando, ti, quando svegliandoti dal sogno? Ti fondi con l'uno e l'osservatore e l'osservato sono la stessa cosa. Tu sei l'uno, sei tu l'universo che si contempla nella materia. Stai come l'epopteia, questa famosa esperienza mistica tanto ricercata, era la, la pazzia dell'onniscienza divina nella forma umana, era il massimo grado eh, di conoscenza suprema che si poteva raggiungere nei misteri leusini, e gli era sì. stato dato il nome di Epopteia. Bene, quell'epopteia io l'ho vissuta a pieno più di una volta ed è quello. È la in quel momento non c'è ordine, è il magnifico caos della creazione. Tu sei sveglio dal sogno, sei sempre stato sveglio, mentre per un attimo stai sognando questo sogno. Mm. Ossia, noi siamo sempre là e per un attimo che sogniamo sì. questo sogno materico che ci sembra una vita. E quando ti svegli è l'orgasmo inenarrabile, lo stupore inenarrabile di essere tu, di comprendere a pieno nei sensi della materia di essere tu il creatore di questa simulazione virtuale che chiami universo. Ed è inenarrabile. Indice, eh, puoi solo gridare di gioia per ore. Non, non c'è altra forma. Puoi emettere, no, ma... infatti, in questi, in questi stati emetti solo vibrazioni sonore come l'OM. Non c'è nulla, è una proprio, ah, sei che, be che, e questo oh, ci che stavi bello stavi dicendo anche no, che non solo dopo, aver, dopo il tuo viaggio in cui ti sei trovato cioè hai trovato che sì. l'universo sei tu sì. però diciamo che il tuo viaggio tra virgolette aggiunge degli altri gradini tra virgolette sì, aggiunto, ecco io pensavo ecco quello finito anche di sì. scrivere il libro che tra mm. l'altro il libro come lo scrivo lo, nello stesso libro l'ho iniziato pensavo di averlo finito e un paio di giorni dopo che avevo sì. finito il libro, dentro di me pensavo immagina che bello se riuscissi a vivere questa esperienza adesso e raccontarla nel presente, però era come un qualcosa che non volevo darci troppo affidamento per non avere… Sì. ecco, e mi è successo. E quindi sì. quella è stata la prova del nove pazzesca che ho vissuto di nuovo, appieno, quasi come premio per aver iniziato a scrivere il libro, in tempo presente. E Allora riscrivo un capitolo in più nel libro e eh, il, il, quello che era l'ultimo capitolo diventa il penultimo sì. e riesco, diciamo, con parole, ovviamente per quanto sia indicibile, a cercare di spiegare meglio cosa fosse questa epopteia. Che cos'è il nirvana? Perché eh, io... La cosa che tutto quello che cercavo di leggere eh, da sempre anche nelle, nelle, nelle, nelle Ermette Trismegistro, quando parla di poi Mandres, il sovrano dell'intelletto assoluto, eh, il corpo ermetico, ma non, non, nulla mi appagava, cioè non riuscivo, nessuno, sì. nulla cioè, di quello non, che non, ho La letto, descrizione non era no. e, esaustiva. E, esatto. e La cosa più magnifica è che tutto quello che io speravo un giorno di leggere un, in un libro sono stato io a scriverlo, cioè l'ho <ride> voluto e l'ho scritto. Tutto quello che io speravo di leggere da qualche parte l'ho vissuto e scritto. Tant'è vero che, come ripeto, il libro ci ha messo due anni e otto mesi a, a, a scriverlo, e otto mesi per scrivere le avventure di viaggio e due anni per cercare di tradurre in parole l'indicibile. Cioè... Però, come parlavamo per non sviare da quello che mi hai chiesto, negli ultimi tempi, proprio una cosa molto nuova, io, sono, io pensavo che eh, l'aver raggiunto questo fosse il dono di una vita, un qualcosa di unico, sì. e invece no. Altre volte, più volte, una decina di volte mi sono svegliato di nuovo dal sogno. Però queste volte qua non era più solo per me. Le ultime tre volte che mi è successo, questa, questa energia, questa... In questo momento in cui ero sveglio dal sogno voleva manifestarsi a chi era presente quindi io ero totalmente cosciente riuscivo a non gridare più di gioia e di giubilo per me ma a incanalare questa energia immane in forma di vibrazioni sonore che sarebbero impossibile produrle adesso perché non sono in quello stato e allora io ho capito totalmente che cos'è cos veramente il nagual, uno sciamano, e quando tu entri in quello stato, quindi che può durare mezz'ora, un'ora, due ore, in cui tu sei sveglio dal sogno, quindi in quello stato estatico del nirvana, allora tu lì veramente sei l'intermediario tra i mondi e puoi essere veramente uno sciamano, un, una persona che può tramite, eh, non parole perché non è possibile, ma con le vibrazioni e con l'energia delle mani perché io sentivo un'energia che non è pazzesca, che non avevo mai pensato di avere e io sono convinto che sia possibile in quello stato soltanto in quello stato dove l'alessio della situazione diciamo così è soltanto un involucro, un avatar che contiene questa energia divina che, che abbiamo tutti ma io la posso sostenere perché l'ho vissuta a pieno e usasse me per trasmettersi e allora chissà se in quel momento tramite appunto l'energia sia delle vibrazioni eh, sonore della voce che delle mani sia possibile curare e trasmettere ora questa è una cosa molto nuova voglio usare mh, parole appunto essere molto cauto su questo ma è una, è una cosa che mi trovo ad aver vissuto di persona e chi ha assistito in presenza ha sentito e lì non è, non, è non è possibile trasmettere il nirvana non si può trasmettere con parole umane sì. invece con le vibrazioni ci fosse stato presente un extraterrestre un cane, un gatto, un essere di qualsiasi mondo, spazio eh, di qualsiasi razza sì. avrebbe compreso perché l'unico linguaggio vero è la vibrazione non sì. c'è altro linguaggio che può trasmettere un'esperienza di nirvana e questo l'ho compreso appieno. Chiunque ha vissuto questa esperienza come la posso aver vissuta io così profondamente può, eh, non può che eh, dire la stessa cosa. Non è possibile, ora io nel libro o a parole, per quello posso parlare del nirvana, di cos'è il sogno di Maya, eh, ma sono solo parole che in realtà sono sabbie e polvere, possono dare un sì, un, una scintilla che è quello che io cerco di fare che è trasmettere accendere gli animi già pronti a un risveglio ma è soltanto nel momento in cui riesco ad accedere a questo stato e ormai ho constatato in me che è possibile e riesco a contenere questa, questa immensità che, che avviene e a manifestarla in quel momento lì e soltanto in quel momento è possibile a chi è presente ricevere e comprendere in maniera più profonda quello di cui parlo ma è soltanto con vibrazioni sonore non, nessuna parola la, la parola è come, come Dante Alighieri che dice la penna sì. non scrive più non, non si può più niente non, eh, non può spiegare allora la vibrazione sì dove non arriva la, la, la, la, la dialettica o la cognizione nostra eh, mentale del nostro razziocinio arriva la vibrazione che è, la universale, è la sequenza, universale quindi la, e la quenza, frequenza porta... E, e, e solo così, e questo l'ho scoperto con tutta la proprio con tutta la mia forza, con tutta la mia energia, ho scoperto profondamente che l'unica maniera per poterlo fare, per poter trasmettere in maniera più profonda è quando riesco a entrare in quello stato. E ho constatato che adesso riesco molto più facilmente, grazie anche ad aver vissuto così tante volte questa esperienza, la ghiandola pineale è già aperta, e già, già libera, e quindi riesco a cos coscientemente al mio sé superiore a far vivere tramite me, a fare il contatto come, come l'avatar e a trasmettere questa vibrazione agli altri, perché quello che sento non è più per me e vuole manifestarsi e mai come adesso, in un momento del genere, tant'è vero che questo mondo folle con tutte queste nei momenti di, di oscurità è lì che la luce è sempre... Non può, non può fermarsi, è lì che appare. Sì. E quindi mai come adesso era il momento più meraviglioso perché ciò arrivasse. E io sono è pronto a tutto. Qualsiasi cosa, come sempre guidato da questa, questa fiamma interiore, qualsiasi cosa possa portare in questo sogno materico per, per il risveglio, questa è la mia vera missione. Non è sicuramente essere bagnino o gestore di uno stabilimento balneare, che è il mio lavoro materico in Italia conduco esatto. da una vita, non è questo, nonostante lo faccio e parlo col commercialista, tutte le cose burocratiche, eh, che sia banche, direttore, papapà, pa, le faccio tranquillamente ma sapendo che comunque fanno parte del sogno me... materico, esatto, esatto. Io... Cioè sono staccate dalla realtà diciamo, e, e, e io sono come quello che volevo dire, che appunto nonostante sia arrivato a questo, eh, ho contatto totale con, diciamo, con la materia di questo mondo. Quindi io adesso tornerò in Italia fra 15 giorni, ritorno nel mio stabilimento Baleare, ritorno a prendere tutte le pratiche burocratiche, chiamare i clienti sui prezzi della stagione, sugli ombrelloni, le disine, le draio, parlare del più e del meno, che bella giornata, il sole, bella stagione, speriamo. Ma questo fa parte del sogno bellissimo la, la, guarda, il, il vero unico tram tram vero tram lavoro è un altro il trasmettere il tram, tram sì. quotidiano adesso quindi devi condividere certo, quello che hai beh, vissuto con il certo, risveglio ma è tutto. magnifico adesso io ho tutti gli strumenti e riesco totalmente a vivere questo sogno materico con tutte mm? le sue gioie le sue miserie e allo stesso sì. tempo a volare in alto come non mai a essere sveglio consapevole di essere sveglio dal sogno Sai cos'è la cosa bella Alessio? Che anche in tutte le foto no, di viaggio no, di, questo, di questo libro non si nota mai in te la. cioè Ci può essere una stanchezza magari fisica, ma il sorriso in tutte le foto Guarda. è da un orecchio all'altro. Cioè è... <ride> Ho dormito pochissimo perché ne sono venuto da un viaggio. Praticamente mi sono svegliato a, a, alle due del mattino. Da San Cristobal della casa per fare un viaggio allucinante in una strada sterrata che mi ha condotto a Palenche. Sono quindi... arrivato ieri sera alle 7, quindi ho dormito malissimo. Per... Ma non, ciò non toglie, non potrà mai togliere sì. il sorriso dentro. Quindi la stanchezza fisica non sì, può togliere in quello in, no, ogni no, no, foto, no. in ogni foto in questo libro cioè, no, no, quando no. sei praticamente cioè, eh, ovunque cioè, per dire in qualsiasi luogo anche in una sterrata puoi essere in un coso, in una, eh, su un fiume in qualsiasi modo c'è un sorriso stampato Guarda, che... quando nel 2014 ho fatto un incidente che non hanno rispettato con un fuoristrada la mia moto mm -hmm. e mi ha centrato in pieno, mi sono rotto clavicola e piede. All'ospedale, cioè, i miei genitori sono arrivati subito pensando: io avevo il tango che sprizzava dal piede e io avevo un sorriso. <ride> avevo un sorriso. Quello che tu mi vedi adesso. Sì, sì. <ride> cioè, è proprio è la, la consapevolezza. Oh. Cioè l'essere consapevoli della, della consapevolezza, non so come dire, cioè, è come un, un gioco di parole, no? Cioè, ma, è... Io guardo, ti dico, poi non è, ci sono delle cose, che, ovviamente nella vita di, materica, ci sono dei, dei, delle cose che possono non rendermi, che darmi, eh. ovviamente, spiazzarmi, possono irritarmi, ma non possono togliere la, quel sorriso di fondo che ho dentro. Quindi qualsiasi evento negativo apparentemente negativo che può capitarmi nella materia di tutti i giorni, non so se venisse una multa della finanza o, certo. o, o qualsiasi cosa, una, una perdita di soldi o un... un no, niente comunque riesce a togliere quel, quella felicità dentro perché questa è la vivi quando hai vissuto a pieno chi sei, quando conosci chi sei, una volta che hai conosciuto quello che tu sai profondamente e veramente chi sei niente può più toglierti quel sorriso dentro, quindi sì, puoi soffrire fuori nella materia, ma dentro no, dentro gioisci, dentro sei libero e hai conoscuto la tua no? anima immortale. Proprio sì, perché sì. è una... scopri che è immortale? Sì, è immortale, un ascolto, noi, noi siamo immortali, questo era il sacro graal, la pietra filosofale, non c'era e conosci, conosci la tua anima immortale e conoscerai gli dèi e l'universo quando tu conosci chi sei e hai capito eh, profondamente che tutto ciò che tu sperimenti è un sogno, una simulazione virtuale pazzesca da te voluta, creata e immaginata niente può più veramente toccarti, puoi soffrire nel sogno perché fa parte così come abbiamo fame, abbiamo il desiderio di fare l'amore abbiamo voglia di di, be di bere con gli amici, questo fa parte ma non toglie più il fatto che tu sai che stai sognando e che la tua anima è immortale. Quando tu nasci paradossalmente muori nel sogno della materia e quando sperimentiamo l'illusione della morte, perché siamo qua per questo, in realtà finalmente ci stiamo svegliando dal sogno e ci stiamo liberando dalle catene della materia, catene che adesso possiamo soffrire o gioire, di avere, quindi passiamo dalla gioia al dolore questo non, non toglie il quindi nostro è stato è esattamente il contrario di quello che ci hanno sempre detto, è il contrario allora, è, è il proprio contrario. tutto il contrario, quando stai per morire stai per finalmente rinascere in quello che sei sempre stato quel, il Dio onnisciente, infinito, eterno e senza limiti che tutti noi siamo quando siamo nell'uno, nella creazione al di fuori Svegli. dal gioco e dal sogno Svegli, Svegli e lucidi, grazie di cuore Svegli per la tua lucidi. condivisione Guarda. E nel frattempo ci godiamo il sogno in tutte le sue sfumature certo. esatto. senza certo. dimenticarti, come quel detto Sulfi, di legare il cammello al palo. Esatto, Quindi, con i piedi è? per terra. Con i piedi Quindi, per terra, esatto, perché sennò... Per terra. Assolutamente questo è l'equilibrio magnifico che, che dobbiamo avere, dentro e fuori. Grazie, Alessio, allora, da, gra davvero grazie perché noi veramente questo libro... Lo, non è che lo consigliamo è un libro per la vita da leggere, rileggere cioè, è un libro di, di passaggi. vita e anche per io oserei dire anche per i momenti anche, cioè ci sono dei momenti no, nella vita in cui uno perde magari un attimo la bussola no? e leggendo anche eh, le, le tue esperienze la... la il tuo sorriso proprio, perché è un, è un sorriso che si accompagna dall'inizio alla fine, proprio dalla prima pagina all'ultima, è un sorriso sì. dentro che accompagna, e questo cioè, ti fa come, non dico rilassare, però ti fa capire determinate cose, ti fa porre eh, alcune anche problematiche, così, in modo diverso sì, che credere, è... credere in noi, assolutamente sì, sempre noi. credere, dare, dare forza a noi stessi, alla nostra sì. anima seguire questa questo richiamo che ognuno, cercare di ascoltare cosa c'è da dire il nostro sé superiore dentro di noi sì. e seguirlo. Ognuno, ognuno nel suo cammino, alla sua maniera. Perché il, il vero maestro ti libera dal maestro, non c'è nessuno, parliamo noi stessi. Guarda, davvero, quella... Sare... grazie, io, io, noi staremo qua per ore, eh, lo, lo dico perché... no, no, Grazie a voi per <ride> avermi concesso questa magnifica maniera per potermi esprimere. E no, ed è tutto guarda. perfetto guarda, grazie, grazie, grazie per diffondere il più possibile assolutamente gli animi, mai come adesso in questo momento così scuro di questo sogno materico gli animi risvegliati sono qua apposta per accendere e noi ci siamo e esatto. voi grazie per contribuire insieme a me in questo cammino grazie guarda, col cuore ragazzi. davvero grazie grazie, grazie grazie, grazie perché eh, eh, cioè, noi non abbiamo neanche fatto tante domande perché alla no, fine no, poi, cioè, perché è, talmente, è, cioè, è bello ascoltarti no? con questo viaggio con questa anima no? che si rivela tra virgolette che è, è una gioia quindi non, non c'è bisogno di fare un granché di domande della serie certo. perché le domande eh, come si dice le domande trovano risposta tra sì, arriva tutto da solo si, si squaderna tutto sì, si cioè, squaderna non sono le famose domande da... di Marzullo eh, non, sì, sono, cioè, sì. non quelle robe sì, sì. Sì. Non sono, sono domande che si trovano. Cioè, tu ti fai le domande, ma intanto ti rispondi già, e quindi è una cosa stranissima. Che Noi bello. restiamo in contatto, in ascolto, eh, Alessio, e poi per le, sì. prossime, per le sì. prossime. Quando, quando volete, elezioni. ci siamo sempre. Vi ringrazio Guarda col cuore, grazie, grazie. Grazie, per grazie, grazie. E buona Palenque della buona palenche serie palenche perché punto. sei a palenche. Grazie. Grazie di cuore, ragazzi. <ride> Buona vita. Grazie. Buona vita, vita, grazie. Buona esatto. sì, vita. Ciao ragazzi. Ciao Alessio. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Davvero un personaggio meraviglioso, no? un personaggio cioè, fantastico. fantastico cioè, io devo essere sincero, sì, perché è, come abbiamo detto, è, è come si può dire una, un, è un, esploratore un esploratore fisico sì. interiore, sì, una ricerca sì. continua una vita nelle vite: in, una vita. Boh, non lo so sapete neanche come dire. Quindi, e no, allora ci ritroviamo, caro Marti. Noi ci ritroviamo, ci ritroveremo anche con Alessio, ma ci ritroviamo. Eh, tra, non con l'oma radio, quindi eh, salutiamo il nostro pubblico. Alla prossima. Salutiamo il nostro pubblico eh. che ci vede. Di ci vede e, ci e, sente, e ci sente, e <ride> ci sente, ci, ci, ascolta, senta, ascolta, ci ascolta, ascolta, ascolta. Meglio, ascolta, meglio, sentire un po' meno. Ciao, la Ciao.